In questo video un menù di Pasqua straordinario, buono, colorato, bella figura. Dall'antipasto, anzi dall'aperitivo al dolce. Siamo fiduciosi che vi piacerà. Come potete vedere non sono nella mia cucina ma nella cucina del mister. Tadà! <ride> Carina come entrata. Allora, no ma stai qua, ci ah. sta Ciao Davide, allora che bello Ciao. averti qua a vedere preparare tutto questo menù Io ovviamente veramente. ti darò una mano mi occuperò del dolce Quindi direi che torno nelle fasi vai, finali Vai tu, a dopo. tranquillo <ride> che Adesso noi dobbiamo essere un po' incisivi Dobbiamo proprio lanciarvi queste idee una dietro l'altra Da subito Partiamo con un aperitivo veramente da fuego Allora praticamente questo qua È un cocktail semplicissimo Ma fruttato, fresco Abbiamo purea di fragola combinata con una bollicina In questo caso io vi consiglio di usare un buonissimo metodo classico italiano, trento dog, francia corto, quello che volete, l'importante è che abbia le bollicine. Comincio già dicendovi che tutte le ricette scritte che trovate, dei piatti insomma che trovate in questo menu, sono sul blog, ok, www.davidezambelli.com, con tutte le dosi, ingredienti e procedimento. Purea di fragole, ne versiamo un terzo nel bicchiere e poi completiamo con lo spumante, bello freddo mi raccomando. Facciamo le uova ripiene, no? Un classico della Pasqua, pazzesche, sempre apprezzatissime. In questo caso le facciamo con quattro gusti. Le mie prefe sono in assoluto quelle coi per piselli. Però vi assicuro che anche gli altri tre gusti sono tanta roba. Sono buonissime e fanno una gran scena. Cioè, vedere questo vassoio tutto colorato, cioè, proprio fa effetto wow. Mi raccomando, scegliete uova di buonissima qualità eh, perché sono l'ingrediente principale di questo piatto. Abbiamo poi in questo momento una visione di prodotti bennett perché questo video è in collaborazione con loro e appunto i prodotti che vedete li useremo per preparare questo menu spaziale. Per le uova, calcolate 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire, poi le facciamo raffreddare completamente per sgusciarle meglio. Potreste metterle in frigorifero per tipo 2 ore in modo tale poi che il guscio si rimuova ancora più facilmente. Tagliamole a metà poi. Adesso i quattro ripieni il primo con i piselli quindi cipollotto che tritiamo lo facciamo stufare con un goccio d'olio a fiamma bassa poi una volta che appunto si è arrostito aggiungiamo i piselli pizzico di sale goccio d'acqua pepe e facciamo stufare anche um, senza coperchio eh, in realtà devono semplicemente intenerirsi una volta che i piselli sono cotti versiamoli nel bicchiere di un frullatore aggiungiamo della ricotta i tuorli d'uovo e cominciamo a frullare fino ad ottenere una bella crema omogenea per eh, arricchire questo ripieno io vi consiglio di far grigliare proprio croccantare della pancetta che poi triteremo molto molto sottile per poi sbriciolarla sopra le uova adesso prepariamo quello alla rapa rossa quindi rapa rossa o barbabietola ricotta, tuorlo d'uovo, sale pepe e anche qua diamo una bella frullata quello invece è un pochino più esotico, fusion forse sarebbe più giusto dire, mascarpone zenzero, i tuorli d'uovo, sale pepe e poi per dargli anche Qua una nota un pochino più croccantina, ci sta come idea quella di far tostare del pane grattugiato con un po' d'olio, quindi lo facciamo andare a fiamma bassa fino a quando risulta dorato. Per l'ultimo ripieno, robiola, paprika, tuorlo d'uovo, sale, pepe, goccio d'acqua se dovesse servire e adesso anche questo ripieno è fatto, ah giusto scusatemi, un po' di erba cipollina se vi piace. Vi do l'idea per servire questo piatto, anche se è molto semplice, ci mettete magari su un bel vassoietto delle foglioline di spinacino, sopra gli albumi d'uovo sodi e poi i ripieni. Ovviamente ci mettete le guarnizioni che, che vi ho detto prima, eh? E voilà! Il primo piatto, lasagne. Cioè, andiamo sul sicuro con queste perché le potete preparare in anticipo, fanno sempre bella figura, sono sempre buonissime. In questo caso le facciamo ai carciofi, quindi con un prodotto ancora di stagione e le abbiniamo, voi non avete idea, quanto sta bene il sapore dello zafferano con quello dei carciofi. Dentro un po' filante, no? E quindi sono ancora più golose allora per fare questo, questa lasagna ho scelto i carciofi spinosi perché secondo me sono buonissimi però vanno benissimo veramente tutte le qualità che trovate o che preferite um, per Pulire i carciofi con le spine, ovviamente eh, per non rischiare di pungerci togliamo prima la parte con le spine e poi appunto li puliamo, quindi li tagliamo in quattro, togliamo la parte centrale e, e via. Per evitare che si ossidino come sempre acqua acidulata con un po' di succo di limone. Terminiamo di pulirli tutti, basterà tagliarli in quattro, non serve né tagliarle fettine né niente. Adesso scalogno che tritiamo e lo facciamo rosolare con dell'olio. Una volta che si è stufato aggiungiamo i nostri carciofi fini e li facciamo andare a fiamma abbastanza alta inizialmente perché proprio dobbiamo quasi farli rosolare, cioè non devono lessare poi sale, goccio di vino bianco e poi se serve anche dell'acqua, adesso sì possiamo farli andare a fiamma un pochino più bassa nel frattempo tagliamo il formaggio va benissimo, o la provola dolce oppure il provolone che è un pochino più saporito dipende dai vostri gusti e lo tagliamo a cubotti. I carciofi saranno pronti? Sì, sono pronti, sono belli teneri, adesso possiamo tagliarli a pezzi e siamo a cavallo perché adesso manca solamente la bescia quindi burro Che facciamo sciogliere Aggiungiamo poi la farina E poi il latte poco alla volta Io parto sempre dal latte freddo Quindi basta metterne poco alla volta e Poi ci siamo La besciamella si sta per addensare Sale e pepe E poi abbiamo finito Guardate adesso cosa facciamo Magia Ne mettiamo metà in una ciotola Aggiungiamo una bustina di zafferano E quella allo zafferano è fatta L'altra la conserviamo a parte Grattugiamo il parmigiano Eccola lì che spunta Era là dietro Le faccio dai Elena che sorella di Luca Non mi fa crepare Cioè le faccio dai saluta a tutti una del 30 maggio stesso giorno del mio compleanno io sapevo che non mi poteva dare nessuna delusione prendiamo la sfoglia io in questo caso ho scelto la sfoglia già pronta per praticità ma sapete quanto io ami farla in casa solo che anche lì non vedevo l'ora di mangiarla e quindi ho detto dai prendiamo quella già pronta quindi assembliamo come si fa per una classica lasagna quindi besciamella poi ci mettiamo i carciofi ci mettiamo il formaggio la besciamella lo zafferano proprio come se dovessimo variegare no e proseguiamo così fino a riempire la teglia chiocchi di burro in superficie facciamo un 190 200 gradi dipende dalla potenza del vostro forno per circa 40 minuti insomma fino a quando la superficie risulta abbastanza dorata è veramente delizia questa combinazione di ingredienti è adorabile Arriviamo al secondo, secondo molto molto interessante, non... allora è un arrosto di maiale, mm, classico no? direte voi, però in questo caso lo cuociamo con un metodo alternativo, avremo un risultato molto più succulento, molto più tenero, una migliore resa perché appunto con questo metodo che poi vi spiegherò la carne perderà meno volume e quindi ne avrete di più da affettare quando sarà ora di, di servirlo. Zabaglione salato perché ripeto mi piace l'idea delle uova a Pasqua quindi l'abbiamo introdotto anche in questo piatto e poi asparagi quindi 100% primavera. In una pentola versiamo acqua pepe rosa e pepe nero sale e zucchero e portiamo a bollore una volta che questa soluzione vedete proprio che comincia a bollire spegniamo il fuoco e aggiungiamo le erbe aromatiche in questo caso ho scelto rosmarino e maggiorana adesso deve raffreddarsi per farlo velocemente potete immergere la pentola in un lavandino con dell'acqua fredda sarà proprio una sorta di abbattitore casalingo e adesso la carne io ho scelto della classica lonza andrà veramente bene poi anche economica e vedrete quanto si intenerirà in questo modo la bucherellate con un uno stecchino per far penetrare meglio la salamoia e la mettete in una ciotola adesso ci versate sopra la soluzione la salamoia fredda mi raccomando e poi la lasciate in frigorifero 24 ore lo so ci metterete un po ma non ve ne pentirete quando l'assaggerete, vedrete dopo le 24 ore la togliete dalla salamoia e la sciacquate la tamponate e poi la legate con lo spago affinché mantenga una forma più regolare e sarete più facilitati poi quando dovrete affettarla in una teglia solo con un po' di carta forno a 90 ⁇ gradi forno statico per circa 6 ore voi non la dovete toccare assolutamente è una cottura comodissima nel frattempo fate altro tipo non so pulire gli asparagi ad esempio poi li dovete far sobbollire in acqua ovviamente le punte cuociono sempre 2-3 minuti in meno quindi mettetele dopo poi li raffreddate affinché rimangano belli verdi perché bloccate la cottura e poi anche questi sono fatti preparate anche lo zabaione salato quindi tuorli d'uovo in una ciotola cominciate a sbatterli prima fuori dal fuoco e poi a bagnomaria. Aggiungete burro, lo fate sciogliere, acqua e vino bianco. Se non avete il termometro attendete che il composto sia densi, altrimenti arrivate alla temperatura di 83 gradi. Anche lo zabaione fatto, liscissimo, non vedo l'ora. La carne se avete il termometro dovrà raggiungere la temperatura di circa 65 gradi al cuore. Guardate quanto è sugosa, quanto è morbida, ha perso pochissimi liquidi, sono tutti dentro. Togliamo lo spago e attendete che si intiepidisca o addirittura si raffreddi, eh, perché questo secondo è perfetto anche da freddo, ve lo giuro, cioè la comodità di prepararlo in anticipo, lo affettate sottile, con l'affettatrice o anche col coltello a mano, zabaione salato e asparagi, anche una macinata di pepe eh, volendo, poi mi raccomando mi è venuto in mente adesso, se questo menù di Pasqua ce lo promuovete perché siamo stati bravi, mettete un like magari, condividete il video, grazie per il sostegno perché ci siamo proprio impegnati eh, io e Luca, spero che si noti thank you Contorno, quest'anno ho, ho, ho pensato di proporlo, una bella teglia semplice con patate carote, rosmarino, le fate andare in forno, sono sempre. cioè, le amano tutti queste qua. Allora, patate e carote ci siamo detti, no? Quindi dobbiamo semplicemente sbucciare entrambe le verdure. Le patate le taglio a cubotti, abbastanza grandi. Invece le, le carote ho preferito tagliarle tipo a rondellone o a pezzi, dipende dalla grandezza delle carote. Adesso mettiamo in una ciotola solo le patate. Ci mettiamo eh, un po' di rosmarino, sempre immancabile, quello proprio top. Un pizzico di farina che aiuterà, sarà un segreto per averle un pochino più croccanti. Goccino di olio e le mettiamo sulla teglia. Il sale ci andrebbe, non so come mai non si vede, Comunque mettete anche il sale Fate la stessa cosa con le carote Però non ci mettete la farina stavolta Forno 200 gradi per circa un'oretta Insomma dipende quanto le volete croccantine eh? Soprattutto le patate Molto bene allora adesso siamo arrivati al dolce Come vi ho spiegato nella intro Non me ne occupo io Se ne occupa Luca Vai Lu ragazzi io ho pensato alla cassata al forno che è tipica siciliana una versione ancora più antica ed è formata da un guscio di pasta frolla con un ripieno di ricotta di pecora e gocce di cioccolato una bontà vi mostro subito come la preparo in una ciotola verso il burro freddo lo zucchero un pizzico di sale e impasto con le capentole e poi con le mani fino a farlo assorbire bene. Prendo le uova e vado a dividere gli albumi dai tuorli, noi in questo caso useremo solo i tuorli, e vado ad aggiungere la ciotola e mescolo sempre con le capentole fino a far assorbire bene il tutto. Poi sono pronto ad andare ad aggiungere la farina che setaccio per togliere eventuali grumi, impasto prima con le capentole e poi continuo a mano anche sul tavolo in modo da ottenere un composto ben compatto e omogeneo, faccio un panetto, lo avvolgo all'interno della pellicola e lo metto a riposare in frigorifero per almeno 3 ore. Prendo la ricotta di pecora ben asciutta, vado a sedacciarla per togliere eventuali grumi e sono pronto per aggiungere poi anche lo zucchero semolato. Ci grattugio la scorza di arancia e poi vado ad aggiungere le gocce di cioccolato, così facciamo contenti i golosi. Mescoliamo bene e il nostro ripieno è pronto. Riprendo la frolla che ha riposato in frigo, la lavoro per farla tornare lastica, ne prendo poco più di metà e la stendo di uno spessore di 4-5 mm. Mi raccomando, piano di lavoro sempre ben infarinato. Rivesto una tortiera da 22 cm di diametro che ho imburrato infarinato, taglio la pasta in eccesso e mi raccomando la frolla dovrà ricoprire anche tutto il bordo. Prendo dei biscotti petit, vado a sbriciolarli grossolanamente e la metà inizia a distribuirli sul fondo della tortiera foterata di, di frolla. Vado a versare il ripieno con una spatolina eh, lo rendo omogeneo, ben livellato, e vado a versare sopra la restante metà di biscotti sbriciolati grossolanamente. Prendo la restante frolla, la stendo sempre allo stesso spessore, poi vado a inumidire con un pennellino i bordi e sono pronto per andare a sigillare e fare il coperchio della nostra torta. Mi raccomando, facciamo bene pressione, togliamo la frolla in eccesso e siamo pronti per andare a cuocerla. Forno statico 170. 5 gradi per circa 70 minuti se fa qualche bolla siete pronti per andare con lo stuzzicadente a bucarla. Quando è fredda da capo volgiamo e con una griglia andiamo a passarlo di zucchero a velo. Ragazzi poi quando rifarete questa torta io vi aspetto sul mio profilo Instagram perché ho realizzato un reel dove riassumo tutta questa ricetta in un minuto, non mancate Il nostro menù l'abbiamo fatto io penso che, insomma, boh a noi è piaciuto molto come, esatto come fateci idea. sapere anche voi se vi piace aspettiamo come sempre le vostre foto e il risultato di quello che cucinate e come sempre ci vediamo al prossimo video però prima vi dico che ovviamente tutte queste idee eh, le potete trovare anche sul blog ovviamente vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui nuovi video e invece qua sotto c'è il collegamento come vi dicevo per il blog e trovare la ricetta scritta di cui il dolce se ovviamente io lascio il link per andare sul blog di Luca. Grazie tantissimo, ovviamente, buona Pasqua ragazzi, facciamo un brindisello Lu. Buona Pasqua. Cin cin con questo cocktail spaziale, a presto. Ciao.